E in questi contesti dove magari la gente ti rivede Tosca di nuovo a Sanremo di quadrile, sì, sì. che molti io ci parlo no? ovviamente in questo festival eccetera, mi dicono ma no Tosca, Tosca è quella che aveva vinto con Ron eccetera, eccetera. si ricordano questo momento pop no però perché ovviamente poi si è addentrato poi nella sua vita cioè, ecco, molti lo sanno già di questa trasformazione diciamo, della canzone comunque etnica popolare comunque, sì. nuove collaborazioni molti dopo non iniziano a capire che cioè, comunque tu hai un nuovo repertorio no, cioè. bah. Io ho il mio pubblico, ringraziando sì, sì. Dio, il mio zoccolo duro eh, della nicchia, mangiare. della nicchia, della nicchia di cui io sono fiera che cioè, la nicchia è, la come dicevo, è quella che non me ne vogliano no, anzi, Mara si mette la linea di quello che dico perché si fa mazzo tanto eh, <ride> però, però diciamo che, come ho detto prima, è una scelta io, che mi segue, a vedere tutti i concerti, anzi devo dire che è anche stimolante, perché delle volte mi diverto io stessa a scherzarmi con questo nuovo disco che ho fatto con questo e mezza ero un po' preoccupata perché sono passata da quasi 15 anni di, ehm, di world music a una sensazione di grande intimità con delle canzoni del del mondo ma per l'italiano, italiano, certo. a cose italiane adattate in portoghese, cioè un'altra sì, sì. una, un follia, io di fanta, secondo me tra un po' mi mena, mi non basta, perché invece per me, siccome è, io mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio è sui ci mi metto sugli io mi scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la scuola, arrivano delle sorprese arrivano delle cose meravigliose dove io scopro degli artisti delle cose perché io so che non voglio però su ogni cosa io sono sempre per andare a quindi certo bisogna tarare delle cose ma poi è una scoperta fantastica io da ragazzina un minuto, discoteca da ragazzina a tunes pilone a i i dischi i cioè renditi conto della fortuna che abbiamo, ma tutto questo porta che nonostante noi abbiamo il mondo qui ci giriamo e ci mettiamo in un cuneo di cose che in qualche maniera ci rassicurano, cioè che tutto il mainstream ci codifica, ci rassicura e noi giriamo la testa. Non è come dire che io guardo lì e guardo là cioè. È come se ci ipnotizzassero verso una direzione quando invece c'è tutto uno spettro a seguire. Ci ci per Fanno musica in qualche maniera diversa, Preziosi. preziosa, sicuramente è più difficile. Non dico che bisognerebbe aprirlo questo barco, bisognerebbe aprirlo perché perlomeno tu consenti alle persone di scegliere e non di avere una, una cultura musicale indotta, ma quando... di scelta e poi magari rifiutarla, dire non ti piace, ma conoscerla. Invece oggi la musica si consuma, ma non si ascolta. In pochi perché... po secondi si consuma. Ma ah, si altro. può Quello fare, è proprio l'antitesi delle cose, È destinato a finire tutto questo. Io me lo auguro, infatti quando Amadeus ti ha scelto, che noi eravamo felicissimi di questa cosa, noi volevamo sperare che tu portassi proprio questo messaggio, perché io vorrei che ci fosse un po' di dedicazione da questo punto di vista, eh, anche all'ascolto. Eh, è vero. bisogna uh -huh. fare tutte le... La prima cosa è quella di dare ai ragazzi rispetto per se stessi e per quello che fanno di non in qualche maniera accettare compromessi che non possono sostenere parliamo di talent sì, certo. io non sono contro autorevole eh, ma sono contro l'uso che se ne fa qua Talento. talent in modo in cui viene macellata la fisica sì, perché il talent potrebbe essere una finestra immediata per far conoscere delle meraviglie che noi abbiamo, delle meraviglie, far tante nicchie, delle meraviglie dei ragazzi di 20-25 anni che scrivono delle cose meravigliose, Abbiamo ascoltato il cinepaso oh, di sì. Ma se tu, purtroppo, vedi queste persone che hanno bisogno di tempo, in un frullatore che ha bisogno di velocità, sono due cose che non possono andare insieme. Diventa un crash Quindi non può essere, la musica non può essere questa cosa esatto, purtroppo è quella che esige, sponso, cioè non, possiamo, non possiamo essere bambini sponsor, deve essere tutto. È tutto nel posto sbagliato. Quindi è un sistema che io Io però comunque non ci credo più in questo sistema. Comunque stai lottando per cambiare le cose, è vero? Sì, ma tanto sto facendo quello che è reputo giusto per me, ma soprattutto eh, se non si rispetta la musica giovane. Rispettiamo le stesse perché il futuro sono loro, certo, io ho certo, dato, certo. No, ti stai bene. però eh. non posso fare quello che oggi un ragazzo di vent'anni con la sua testa, col suo cuore, col suo DNA, può darmi. L'ho fatto già certo, certo. e la, ho, ho speso quasi 15 anni della mia vita a lottare più per questo che non per delle volte. Loro che lavorano con me mi dicono. Eh. Eh, mi sta molto a cuore perché perché io alla Basolini di vivo, li amo sono molto molto um, e abbiamo lasciato loro un'eredità orrenda per non vergogliarci l'eredità che siamo quindi davvero stiamo ad ascoltarli, stiamo come una riserva preziosa stiamo attenti c'è una poi arrivano le sardine. E, e via, occhio che arriveranno via, anche via, là. Occhio, via. e ci sta bene, sono d'accordo. E... Allora, perché molti ti chiederanno: ma cosa pensiano a Toscadonati dei generi diversi messi tutti insieme? <ride> cioè? <ride> e no, nel senso che proprio, cioè i generi mescolati in un contesto così festivaliero, cioè comunque per comunque dare un qualcosa a quello che un pubblico delle volte anche come dire, molto verace ma che magari non va a ascoltare troppo, no? quindi non so, il pubblico direi uno piuttosto, che magari va a sentire un po' di tradizione, poi magari sente la trap poi magari sente il rap, poi dopodiché sente magari un, un artista che torna dopo tanti anni, oppure eh, sente un brano dedicato alla madre, c'è cioè un brano dedicato a un figlio, c'è cioè un brano dedicato a un nipote, la Belù, eh, insomma tante cose, tante cose. Quindi, che cosa senti, la esatto. sincerità. Guarda, questo io l'ho visto sulla mia pelle. Sai qual è il mio, ah, il mio cavallo di battaglia? Questa persona. <ride> Una canzone che si tira da Romagna a Romagna. Allora, ah, le persone non capiscono nulla, perché come lo vengono? Ma è talmente forte quello che viene dalla pancia di quella cosa che è stato scritto un signore lebedo, super, quindi, super, super. Super. di Simaro Lebedov nel 1920, quindi stiamo parlando di cento anni fa, io ho la gente che salta e balla in sala, questo per dirti che non c'è una regola, c'è la sincerità culturale. Uh, io devo dirti che non ho sentito niente, sono sincero Mm. però da quello che mi dicono eh, c'è una varietà di cose ma perché? è un festival della canzone certo, certo, giusto che sia e così è giusto che sia così se no diventa un festival bar non più la televisione non la guardo tanto no, no, è vero, è vero no, ma io lo dico perché effettivamente visto che comunque io sono molto amato ovviamente della, della musica Stai seguendo tu della ricercatezza vocale, del, delle coesioni polifoniche, dell'utilizzo di tradizioni? Io sono così. Poi esatto. magari ieri parlavo con questa ragazza deliziosa che si chiama Elodie. Sì, è vero. E lei mi raccontava delle sue cose. Lei è piccola. Certo, Poi c'era certo. Ricchi. Sì, sì. sì. Sono veramente delle delizie. Proprio è bello vedere questa... Eh, Tranquillità, semplicità, come ti parlano? Sì, sì, non perché mi sono fatto il mio staff. Poi dopo c'è Claudia, la Bona, la Levante, c'è Irene, c'è la Diodata. Ognuno è suo. Sì, sì, si sono e creati i loro mondo, è vero? Però voglio dire, la canzone non deve essere omologata, un artista non si deve mai omologare. L'artista deve essere se stesso, anzi al limite disomologarsi. Sì. Quindi, fare un festival omologato, cioè tutto uguale, non sai. Che significa che hai sentito una sola canzone dall'inizio? alla fine? personalità, rischiamo. Adesso sotto talebana, no, arpa no. e voce, rischiamo. Wow. rischiamo, ragazzi. Non abbiamo niente da perdere. Letto armonico e canto armonico, no? ti eh. anche noi. Insomma, <ride> fantastico. Allora, eh, ultima domanda, e poi. Andiamo avanti, con Sanremo, ti lasciamo andare. E dopo Sanremo, il tuo dopo Sanremo, le tue, le tue, le tue prossime tue live. Martedì Esatto. <ride> dopo Sanremo sono là, perché adesso questi 20 giorni, un mese di frullatore, io ho dovuto correre, correre, correre, correre, correre. So. Ne sono e Quindi. Riprendo subito, al, ho dovuto spostare le date del tour italiano perché mi sono entrate delle date promozionali all'estero. Adesso uscirà il disco in Brasile, uscirà il disco in Portogallo e in Francia, quindi devo promozionare lì. Eh, Un'altra cosa molto bella che per cioè non è ancora però è là Difatti, e quindi diciamo. ho dovuto spostare perché questa richiesta da parte dell'estero è talmente importante che non ho, non ho potuto e soprattutto l'ho fatto per rispetto per il pubblico perché avrei fatto uno spettacolo non pensato non ponderato io devo lavorare con Gio Barbieri, devo lavorare certo, con Massimo, certo. devo lavorare per metterlo su e non avevo il tempo necessario quindi la, da, le date italiane sono ripartono da maggio perfetto benissimo allora io direi che ti posso eh. ringraziare veramente tantissimo chiudo 20? no, no. ne dico, certo no? facciamo un ultimo saluto e la ringraziamo Tosca per essere stata con noi a fare music.it grazie per questa chiacchierata a te. sei stata carinissima chiudiamo con la nostra battuta anzi lo faccio fare a lei io, devi dare un suono Basta aspettare che finisca. Exacto.